I can't get you out of my mind It's like I feel it for the first time come avrete notato dalla location di questa mattina non mi trovo a Milano ma sono non si sentirà mai qualcosa ma sono a Budapest dopo Mallorca ho fatto due o tre giorni in montagna da Jimmy e poi adesso sono salita qui una settimana per stare un pochino con i miei. Uh, se non lo sapete io ho vissuto qui dal 2007 al 2010, quindi più di dieci anni fa. Come passa il tempo ragazzi, mi sembra ieri. E quindi conosco benissimo la città, ci cioè ho vissuto tre anni fissa e poi ci sono ritornata molto spesso. Infatti vi ho spesso portato con me quando sono venuta qui. Quindi mi godo qui quest'ultima settimana di relax prima di ricominciare il lavoro. Settimana di relax in cui ho ripreso ad andare in palestra. Da quando sono qui ho fatto un allenamento <ride> devo dire che la, trovare la motivazione è stato un po' complicato e difficile per, perché ormai era entrata nella routine nel mood di non allenarmi quindi ricominciare ad allenarmi e renderlo parte della mia giornata eh, non è facile ne ho parlato anche su instagram e molti di voi hanno compreso il mio discorso un pochino contorto quindi sono contenta di non essere sola in questo però oggi allenamento gambe in questa palestra pazzesca che costa 4,91€ l'ingresso quindi cercherò di portarvi con me, non so quanto riuscirò a filmare lo scopriremo adesso ragazzi, ebbene sì, in questo video ritorna il voice over, cioè il commento al video o quello che vi sto facendo vedere Ora allora, questo è un allenamento gambe, però molto concentrato sui glutei, qui sto facendo degli stacchi a gambe semitese perché per farle a gambe tese dovrei mettermi su uno step in quanto ho le gambe troppo lunghe. E poi sono molto flessibile, diciamo, quindi devo piegarle per forza, ma le piego anche perché lo sento molto di più sul gluteo e sul bicipite femorale. Io comunque sappiate che ogni volta che guardo questa clip sono fissa con lo sguardo a quel quadricipite che non ho mai visto così evidente. Comunque, dovete sapere che questo allenamento è iniziato come un normale allenamento glutei, però poi è diventato extra. Perché, girovagando in questa palestra, ho trovato due macchinari pazzeschi. No, ragazzi, che cosa ho scoperto? Il booty builder, cioè praticamente un hip thrust, però già costruito da sé. Ci si lega qui e si fa spettacolo. Cioè, guardate che spettacolo praticamente si prende. Cioè, ma come cacchio ce l'ho inventata. Si allaccia la cintura di sicurezza. E siamo pronti a booty build. <ride> Ok, ammetto che all'inizio per capire le distanze della panca, eccetera, perché varia dipendentemente dall'altezza, ovviamente ho dovuto chiedere aiuto, o meglio, mi è stato offerto, oh, non so anche lingua, mi sono espressa, ma insomma, alla fine ce l'ho fatta, ci sono salita sopra ragazzi, ci ho passato un buon dieci minuti, un quarto d'ora, <ride> mi sono innamorata, è davvero bellissimo come attrezzo, macchinario, che <ride> vi giuro, ogni palestra dovrebbe avere perché... È Troppo, troppo comodo rispetto a tutto il casino che noi facciamo. Ragazze, voi mi capirete bene. Quando dobbiamo prendere bilanciere, trovare la punk, prendere l'altezza e tutto. Madonna, santi, se ci penso, vabbè. E nulla. Quindi questo esercizio è pazzesco. Ah, vi dico, non è che li ho filmati tutti gli esercizi perché non, non ci ritrovavo posto. Ma ho trovato un altro macchinario. Perché vogliamo parlare di questo? Invece dei kickback ai cavi c'è il macchinario. Spettacolo. E la bellezza di questo macchinario è che è dinamico, cioè quando io alzo indietro la gamba, davanti scende. Questo mi permette di mantenere dritta la schiena, come vedete non si incurva, problema che in realtà si riscontra molto spesso quando si fa lo slancio ai cavi, che nel momento in cui si fa maggiore sforzo si incomincia a incurvare la schiena, fatti male ai lombari. Invece il fatto che scenda davanti mi permette, sempre tenendo duro l'addome, qui tanto la gente passa, che se ne frega, e eh, questo, per, dicevo, permette di non sforzare troppo la schiena. Nulla, eh, pazzesco, questo allenamento è davvero devastante, oggi sto facendo questo voiceover che hai il giorno dopo e ho davvero dolore, e lo sto sentendo molto nella bicipita femorale le gambe. Sarà anche perché comunque sono due mesi che non facevo un allenamento glutei e non ho allenato le gambe se non essenzialmente solo camminando, che fa il suo perché i polpacci ce cioè li ho belli allenati, ve lo giuro. Ma sono davvero davvero felice, super soddisfatta di questo allenamento. E niente, ammetto che non mi era mancata tutta la gente che mi passava davanti vicino in palestra, ma vabbè. <ride> Allenamento finito, mi sono stragoduta questa palestra con tutti i suoi macchinari. Tutti gli aggiornamenti riguardo i miei allenamenti arriveranno nel prossimo video perché ragazzi è in arrivo silviembre e silviembre si sa è un mese di novità. Quindi mi raccomando, stay tuned perché tante tante novità in arrivo. Io adesso torno a casa a pranzare, quindi ci vediamo dopo. Voglio condividere con voi una mia piccola grande soddisfazione dopo questo allenamento che è quella di aver indossato dei pantaloncini così corti e aderenti in pubblico, lo so può sembrare una cavolata ma non è una cosa in cui mi sento molto confident eh, ho paura che mi si veda la cellulite le gambe eccetera, però oggi l'ho fatto, sono stata spinta un po' dagli eventi perché qui a Budapest ho portato soltanto quel tipo di pantaloncino, non ho altro qua non ho apportato altro, infatti ha già ricevuto 10 lavaggi e eh, quindi eh, sono stata un po' forzata Ammetto che se avessi avuto tutto il mio guardaroba probabilmente non li avrei indossati Però l'ho fatto e sono davvero felice di averlo fatto Di aver fatto un passo fuori dalla mia area di comfort E aver capito che non ho niente da nascondere E se la cellulite sti cazzi Giornata di benessere perché adesso stiamo andando alle terme: i miei genitori. Che spettacolo da questa che è caldissima, poi si va in quelle di qua più piccole. Siamo venuti in queste terme che sono praticamente sconosciute ai turisti infatti davvero non c'è nessuno ma soprattutto sono a numero chiuso cioè possono entrare al massimo 80 persone quindi se vorrete venire vi dico il nome, si chiamano Veli Bei e si trovano a Buda lungo il Danubio e sono davvero bellissime. Mi raccomando però se incontrate all'ingresso un uomo italiano probabilmente sarà mio padre lasciato entrare ha diritto di prelazione visto che grazie a lui se vi sto dicendo di queste terme che meritano davvero in quanto appunto non c'è nessuno e infatti il problema principale delle terme qui a Budapest le più famose sono anche le più uh, popolate da turisti e non si godono invece queste me le so godendo tanto proprio per questo adesso vi saluto metto giù il telefono e vado a farmi un pomeriggio di spa e benessere sono strafelice perché tra l'allenamento di questa mattina delle gambe lo sto davvero sentendo adesso c'è una sensazione fantastica di riposo davvero il miglior modo per recuperare potessi fare così ogni giorno sono le 7, siamo appena arrivati a casa. Io ho un buco nello stomaco, quindi per non arrivare a cena, affamata e aspettare anche l'ora che ci separa dalla cena, faccio una piccola merenda no. con yogurt questo qua ho trovato yogurt di soia al naturale e frutti di bosco che come avete visto stamattina si, sì, li cuocio prima di consumarli ho preso questa ciotolina un po' royal mm. stasera per cena salmone preparato dalla mamma mi ha fatto un letto di cipolla ci ha messo il salmone, adesso sta cercando di mettere noce moscata cipolla? cipolla? <ride> interrogazione e pepe Lu, uh, che fai? sorvegli il re? quindi filetto di salmone al cartoccio Qui sta bollendo del riso e qui zucchine in padella, la super healthy dinner.